Ma la blockchain è fallita? Blockchain, due punti. È una struttura dati condivisa e immutabile. È definita come un registro digitale, le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della criptografia. Capito? Praticamente è un grandissimo registro immutabile, gigantesco, immateriale, non cancellabile L'unicità e quindi la rarità di alcuni NFT token non fungibili tipo questo qua È data proprio dalla registrazione su questo registro Quindi anche se tu volessi copiarli avranno comunque un proprietario che sta scritto sulla blockchain. PS, anche il metaverso è basato sulla blockchain. Ok, bello, bello, però qual è il problema ultimamente? Il problema è che il fulcro della blockchain sono le criptovalute ed ultimamente non stanno passando un bel periodo, proprio per niente. Infatti, se guardate questo grafico, potete pensare tranquillamente che la criptomania sia ormai esaurita o esausta. Però nel piccolo periodo c'è stato un piccolo... Ma piccolissimo rialzino Io credo che questo sistema non stia fallendo Ma stia semplicemente passando una piccola crisi E tu cosa ne pensi? L'universo collegato alla blockchain è vicino a un collasso? Oppure no? Fammelo sapere nei commenti Ciao